Antonio vivo che loro tirati uulio Milo! Uh! Uh! Uh! Milo, Milo! Non ti parte vero? Non io so perché ma parte no, ogni fare. volta che Devo parlare, che sia un video o che sia una piazza come questa, mi interrogo perché mi rendo conto che è una responsabilità. E forse, sì, forse avrei avrei sognato tutta Piazza del Popolo Piena. Evidentemente in questa, in questa narrazione siamo ancora alle prime puntate. Siamo alle prime puntate. Io eh, vi, chiedo, vi chiedo perdono per non avere la forza di fermarmi individualmente con ognuno di voi eh, ma gli occhi delle persone che incontro per me non sono mai occhi di una persona qualunque perché in questo momento io sento lo smarrimento sento il bisogno di avere dei riferimenti io sento la richiesta anche proprio di un aiuto, tante volte interrogandosi da dove possa venire. Sento la difficoltà di vedere, vedere la luminosità del, del futuro, perché effettivamente i segni che ci mandano e che ci mandano specialmente attraverso questi strumenti che sono animati dalla tecnologia sono dei segni che spaventano. Sono dei segni che spaventano. Di fronte io sono stato male. È una settimana che sono guarito, forse spero, credo, ma sono stato male e sono stato male avendo proprio l'oggetto di tutta questa manifestazione che mi sono preso per amore da mia figlia volendo stare nel letto con lei il momento in cui eh, questo quest gettino creato dalla iubris dell'uomo l'ha presa e io me lo sono preso con lei ed è stato perché vi dico questo? perché vengo da un periodo di sofferenza di sofferenza fisica morale psicologica perché ho passato questa cosa da solo isolato perché così sembra che debba essere e in queste lunghissime notti in queste lunghissime notti che io ho passato a contare i secondi perché spuntasse l'alba, per vedere la luce, io ho capito, ho capito quanto la nostra fragilità è l'essenza dell'essere umano e quanto l'unica cosa che possiamo fare di fronte a questa nostra fragilità è ricordarci che stiamo scrivendo il nostro romanzo, stiamo scrivendo la nostra avventura e non c'è cosa oscura, per quanto oscura possa essere, che potrà realmente privarci della nostra avventura, perché questa, per quanto brutta possa sembrare, è un'immensa, incredibile avventura. Dobbiamo trovare la forza di dire a noi stessi, io sono qui perché dovevo vivere questa avventura, io sono qui perché dovevo fare la mia parte. In questa avventura io sono qui perché in questo momento c'è bisogno della luce, perché le tenebre hanno veramente passato ogni limite e c'è bisogno dell'equilibrio, ma non perché le tenebre debbano scomparire. Se mi avete seguito lo sapete che io non sostengo questa contrapposizione, questa dialettica folle dell'uno contro l'altro. Noi dobbiamo sapere che la vita è continua evoluzione e il bianco e il nero debbono coesistere. Dobbiamo smettere di immaginare il paradiso sulla terra perché in questo modo noi ci deprimiamo, ci arrabbiamo e perdiamo, perdiamo l'anima. Non c'è niente che ci possa distruggere l'anima, non c'è niente che ci possa distruggere l'anima. Noi di fronte agli dèi siamo immortali, immortali. E questa immortalità è quella che io vi sto urlando qua davanti. Perché è questa immortalità che ci deve ridare la forza sorridente di cavalcare in mezzo anche a queste nebbie. Noi in mezzo a queste nebbie troveremo la nostra strada. Una strada che in questo tempo, in questo momento deve essere fatta di unione. La cosa peggiore di questa malattia che io ho passato su me stesso è stato l'isolamento, il capire che non si sta male da soli, che è sbagliato stare male da soli, che l'essere umano è fatto per condividere e se c'è un significato a questa piazza qua a voi che state qua davanti non è nelle mie parole non è nelle riprese non è nemmeno nel contenuto che stiamo dicendo è nel fatto che vi guardate vi trovate e vi rendete conto che non siete soli perché vi posso garantire che Roma Roma Roma hai Roma hai Roma che è una piazza maledetta perché veramente è una piazza maledetta, ma queste persone che siete voi le dovete moltiplicare per 10, per 20, perché la gente non è così stupida. C'è una saggezza infinita ed eterna che alberga nel nostro cuore e bisogna avere fede in questa saggezza perché essa si ridesterà nonostante le apparenze, nonostante tutto, questa saggezza si ridesterà. Abbiate fede. Io sono qui a parlarvi dello spirito perché è solo con lo spirito che possiamo superare questo momento difficile, ma non è, non è pensando di semplificare i discorsi, e questa è una cosa che... Sapete che io dico sempre e voglio ripetere, dobbiamo avere il coraggio di vedere l'infinita, meravigliosa complessità di ogni essere umano davanti a noi e di ogni situazione, non cedete alla tentazione di categorizzare. No va, si va, si bello, si alto Le categorie sono fatte per due neuroni e mezzo Il nostro, il nostro scopo deve essere quello di pensare la complessità Dentro ognuno di noi c'è il nero Dentro ognuno di noi c'è la tentazione di stare su questo palco Ed essere felici solo perché la gente mi ascolta Dentro ognuno di noi c'è questa pochezza ed è questo che dobbiamo sapere, perché ogni fratello, ogni sorella è in grado di cambiare in ogni momento. Non perdiamo la speranza e la convinzione che questo incredibile film che stiamo vivendo non possa avere delle svolte ogni secondo niente è scritto per sempre contrariamente a quello che ci dice il logos la nostra mente che continua a dipingere gli scenari apocalittici ma noi vedremo sempre la luce perché noi la luce ce la dipingiamo la scriviamo nella nostra sceneggiatura. io scelgo di vivere in un mondo che non perirà nel nero io scelgo di vivere in un mondo dove il mio peggior nemico è capace ancora di versare una lacrima. Io scelgo di vivere in un mondo dove le cose vanno pensate, sentite, ascoltate con la complessità, non con la semplificazione di questi quattro cialtroni che ci dicono chi entra, chi non entra, chi c'ha il marchietto, chi non c'ha il marchietto.